Se non parlo, il video finisce. Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice fortu Poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso Slurpy Swamp Per tentare la sfida di oggi che se non parlo Il video finisce In pratica devo parlare di continuo Ragazzi allora voglio dire però Cioè voglio fare una piccola, una, una piccola premessa a questa cosa Cioè perché altrimenti poi Diciamo le persone dicono cose stupide E mi dà davvero molto fastidio Io questo video ragazzi lo sto provando a registrare da ieri sera Ieri era sabato sera E io dalle 6 a mezzanotte Invece di uscire con i miei amici Divertirmi Ragazzi mi sono messo a registrare Ora sia chiaro A me fa sempre piacere registrare E mi piace È la mia passione Eccetera eccetera eccetera. Queste cose le sapete Non voglio ribadirle Però se qualcuno poi mi viene a dire Fortune non hai più voglia di fare video Perché fai video di due minuti Io vi dico no ragazzi è Una grande stupidaggine E dite le cose senza senso Perché io se ci metto Anche 7 ore per registrare un video Come in questo caso Dato che ieri ce ne l'ho messe 6 Non sono riuscito a registrarlo Ora ce ne sto mettendo Di mattina Di domenica mattina Altre due Cioè ragazzi Non venite a dire le stupidaggini Perché poi non ci rimane anche male Ok Quindi tralasciando questo Vediamo di vedere oggi Come ce la caviamo. Dato che qui sotto Se ne stanno proprio massacrando Bella Rumpfler bella, bella Bella Bella Questo tipo Ecco, comparso lì Bella Ok mi sono fatto 4 kill ragazzi Veramente interessante questa cosa Un Enny, Uno start della madonna Solo che sta un altro tipo in giro Lo sapevo che stava qui Va bene Lasciamo stare Devo assolutamente andarmene E curarmi Perché io non voglio altre rogne. voglio un attimo curarmi vi prego, lasciatemi un attimo stare, gentilmente, dai, dai, dai, dai, lasciatemi stare, non venire più addosso, non vi sopporto più Questo è già chiuso, quindi me ne solo andare, andiamoci, ragazzi, come se il fatto non fosse assolutamente il nostro Tra l'altro ieri sera, ragazzi, sono stato quindi praticamente 6 ore a parlare da solo, di continuo, cioè io sono arrivato a fine registrazione con la gola secchissima che non riuscivo più a parlare Questa è stata una situazione davvero molto particolare, quindi... Insomma, spero che questo video vada bene e che riesca a vincere Perché veramente, ragazzi, questa cosa sta diventando veramente troppo, troppo complicata da gestire Comunque, mi raccomando, ragazzi, in momenti più concitati Io credo che per rendermi le cose più semplici dirò cose stupide o senza senso Per esempio, Kajigar delle report all'interno dello shop Che tra l'altro, ragazzi, invito sempre ad inserire Mi farebbe molto piacere se voi lo metteste Porca miseria, che cavolo, mi sono quasi bloccato per qualche secondo Tu sei veramente un infame Dai, fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere Non mi interessa, fra pure se ho 3 di vita, Ora. Vorrei... Ti devo eliminare. Dai, fatti vedere. Rendimi le cose semplici. Dai, non fare l'infame. Guarda come fa l'infame. Guarda come fa l'infame che non si fa vedere. Lurido, l'urido, l'urido, perché non ti fai vedere? Fatti vedere, ti prego. Su, su. No, ha sfondato, cavolo. Ora questo è un problema. No, ragazzi, me li devo andare. Perché io ho otto di vita. Cioè, ora con tutto il bene, però non credo sia il caso. Quindi, via, via, via. Facciamoci il giro lungo. Cerchiamo qualcosa per curarci. Magari mi metto proprio nel fiumicino lì per curarmi. Faccio una cosa molto più intelligente. Sentite a me. Io a me non va bene così. Ok, allora, ragazzi, ovviamente. Cioè permettetemi se tra una parola e l'altra Non lo so deglutisco, respiro Credo che sia il minimo Ok quindi veramente non datemi troppo addosso Se ho problemi da questo punto di vista Ok io direi che va bene così ragazzi Non voglio perdere troppo tempo qui dentro Io non so neanche se taglierò o velocizzerò Sinceramente vorrei tagliare Però ragazzi so che se lo faccio Tutta la gente poi nei commenti dice Forto, è imbrogliato! Hai tagliato, quindi non hai parlato durante i momenti in cui hai tagliato. Cioè, veramente, ragazzi. Io non so ancora perché la gente non si fidi. Cioè, io ormai credo di essere una delle persone più sincere riguardo queste sfide di tutta YouTube Italia. Però no, vabbè. Comunque lasciamo stare. Allora, vediamoci sta roba. Ok, giusto per curarci un altro pochino. Avrei potuto prendere direttamente quell'arma. Eh, solo che mo ci sta un problema. Eh, A parte che stanno lanciando granate. What? Scusami, what? What? Bro. Ok, sta arrivando qualcun altro probabilmente. Credo proprio di sì. Ok, attenzione perché io tengo dei nemici dietro. Eh, in tutto questo. Cioè, è proprio easy. <ride> allora, vediamo. Non so se qualcun altro però li stava sparando. Io credo di sì, sinceramente. Perché si è arrivata una granata. Io non credo che se le siano lanciate da sole. Almeno lo spero che non se le siano lanciate da sole. Cioè, spero che non siano così stupidi, dai, voglio dire. Allora, andiamo vicino a questi, ragazzi. Cerchiamo un attimo di eliminarci. Allora, uno si è eliminato. Quindi, ok. Va bene, non fa nulla. Però io voglio vedere pure gli altri. Dai, dai, dai. Vediamo, vediamo. Posso mettermi da qui e vedere se riesco a eliminare qualcuno? No, probabilmente no. Però da qui io posso. Quindi, buonasera, buonasera, buonasera. Sta sotto. Ok, sta sotto, ragazzi. Senza alcun problema. Noi vediamo di aggirare. No, no, non posso, non posso, posso stare arrivando. A parte che sta arrivando qualcun altro. Cavolo, cavolo, cavolo. ragazzi, ragioniamo un attimo con la testa. Sta arrivando qualcun altro. Quindi, Sto proprio sta sul tetto, io esco. Così. No, non sta sul tetto. Peccato, strano. Io pensavo stesse proprio sul tetto. No, sta lì, ragazzi. Che cavolo, però il lanciarazzi che c'aveva? A me pareva proprio lanciarazzi quello. Che attenzione, dovrebbe stare qui sotto, infatti. Ah, io lo sapevo che avrebbe fatto una cosa di questo tipo. Ovviamente. Va bene. Ok, ok, bro, va bene. Io odio tutte le persone con questa skin. Cioè, tutte le persone con questa skin. Sono tutti odiosi Sono tryharder luridi, capito? Non è una bella skin, poi, tra l'altro. È una brutta pure skin. Cioè, capisco perché c'è così tanti, mi pare se non sono uno youtuber come, come skin, non lo so, vabbè, io comunque questo tipo lo devo eliminare assolutamente Cioè, perché, cioè, tipo, non ti sopporto, cioè, capito, bro, devi assolutamente perire sotto i miei colpi, sì, sì, quanta vita hai, quanta vita hai, schinato? ah, cosa, cosa, tu facevi tutto il figo con la tua skin, tutta bella, sì, però sei stato picconato per caso, ah, quanto sono toxic, quanto è bello fare il toxic qualche volta, vabbè, io comunque sono morto, credo, bella, fra, bella, bella, bella dire che sia una cosa intelligente fare così. Eh? Perché a parte che ci sta un tipo che ci sta inseguendo. Ah, ragazzi, che bello. Quando su Fortnite ti inseguono ti, ti braccano e eh, c'è tutta la lobby su di te. Oh, uh, madre, che buono. Allora, io direi di metterci qua dietro e di curarci un attimo. Eh? Perché non siamo in una bellissima situazione. Tra l'altro, cioè, siamo già a 21. La safe è ancora enorme. Mamma mia. Wow ragazzi, che panico! <coughs> Come potete vedere, questa la gola comincia un attimo ah. Uh, ecco comunque. Mamma mia, ok, ragazzi, dai, dai, non fermiamoci, non fermiamoci. No pain no gain, no pain no gain su. Dai così. Allora, io direi di Andare a curarci ragazzi, perché io così non ci voglio stare. Con 3 di vita, cioè, sinceramente mi rimetto tutta la mia punta nella filata. E ame, cioè, proprio easy. Dai, a parte che non ho neanche tantissimi materiali. Quel tipo aveva un po' di ferro, fortunatamente. Però poi, del resto, non è che abbiamo tantissima roba. Velocemente, che ci recuperiamo due alla volta. Dovremmo farcelo a breve: 90, 92, 94, 96, 98, 100. Ok, a posto, ragazzi. Andiamo. Stanno ancora fightando. Quindi, volendo, posso intromettermi in un momento opportuno. Per cercare di eliminare entrambi. O almeno uno dei due, una volta eliminato. Ok, dai, dai, vediamo, vediamo, vediamo ragazzi. Stanno lì? No non li vedo. Dove cavolo stanno? Io ho sentito da questa direzione Più o meno, eh, non lo so mm, eh, Vabbè, non diventa un casino Ok, sta un tizio lì che sta fuggendo, forse No, sta mirando, non sto capendo che sta facendo Probabilmente lo sta mirando col fucile di precisione, credo Cioè, credo stia facendo così Perché lo stava inseguendo, se ne stava andando Quindi vediamo così, affacciamoci in quella zona Forse starà prendendo la barca per andarsene Non gli ho provi idea, ragazzi, ok Allora, vediamo, vediamo, vediamo Sì, sta prendendo la barca per andarsene, vediamo se riesco a dargli fastidio Dai, dai, dai, dai, dai, dai Oh, sì, bella bro Ok, ora. È che possiamo passare per di qui senza farci vedere dovrebbe essere una buona tecnica lui ora si starà probabilmente nascondendo e eh, infatti se non ci vede ragazzi io gli vado da sopra, gli faccio un altro un assalto bellissimo, veramente figo Quindi ora io mi avvicino di soppiatto. piatto E il problema è che non ho munizioni, capito? Cioè, è quello che è un grave problema Se riesco, io posso avvicinarvi così, guardate Vi faccio una cosa bellissima se lui sta ancora lì a guardarmi No, sta ancora lì a guardarmi Ok, man, va bene, modifica, modifica Fai una cosa semplice e intelligente, modifica Ok, perfetto, non so come il proiettile non gli sia andato addosso Non ne ho idea cosa è successo Com'è possibile che il mio proiettile, ragazzi, non gli sia andato addosso questa cosa è assolutamente ridicola Io la devo rimettere al rallentatore Devo rivedermela perché è veramente ridicola Cioè il proiettile gli è, gli è andato proprio qua C'è cioè, qua, capite? Boh, non lo so non pensavo di aver smirato così tanto A me pareva che il gli fosse andato proprio perfetto Boh, non lo so, vabbè, comunque uh, Io però non ho vita, vorrei tornare un attimo indietro Cavolo, perché la connessione è così? No, non è il momento adatto per avere la connessione così Cavolo, Cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo Non è il momento adatto, non è proprio il momento adatto Non è proprio il momento adatto Peppe, Peppe, non so perché la connessione è così Stai caricando un video, fammi sapere, ti prego Cavolo, cavolo, ragazzi, no, non doveva succedere ora Non in una situazione del genere Non con la safe che sta arrivando Cavolo, perché la mia vita è sempre così? Non ce la faccio una partita decente Cavolo, no, ragazzi, allora calmi, calmi, calmi, calmi calmi. Dobbiamo semplicemente andare avanti Andiamo, dobbiamo trovare la sua barca Abbiamo 120, abbiamo le armi Dobbiamo solo stare tranquilli, ragazzi Non è una situazione brutta Dobbiamo solo, dobbiamo solo ragionare un attimo E stare tranquillissimi La barca l'ha arenata Lì, quindi ce, li, ce la stiamo prendendo. Oh cavolo, ragazzi, va per sta caricando un video. Cavolo, ok. Questa cosa non è una situazione buona. Ok, va bene. Ok, ok, va bene. Eh, ragazzi non so sinceramente che fare Abbiamo potuto pure questa partita ne so. eh, Puoi fermarti ora Ti prego su non pay no gain ragazzi okay, ok ok ok ok Allora aspettate un attimo abbiamo parato la situazione con la connessione A breve ok grazie mille Peppe Scusa per il disturbo è una situazione un po' particolare Ok ok ragazzi quindi ce siamo Ok possiamo andare A breve la connessione dovrebbe riprendersi quindi speriamo Di non incontrare nemici in questo piccolo lasso di tempo Speriamo con tutto noi stessi che non li troviamo. Più che altro vorrei trovare qualche cesto Quello sì la voglio trovare. Necessariamente. Perché sono messo davvero male a livello di vita, a livello di cose. Ok, dai dai, connessione. Ok, la connessione si sta riprendendo, ragazzi. Fortunatamente, è posto così. Allora, io, però, qua sto messo male di qualunque cosa, sinceramente. Cioè, magari mi pio giusto le bene, ma tanto per perché poi non ho materiali, ho pochissime munizioni. Delle armi. E eh, cavolo, ragazzi, quello che mi mancano sono fondamentalmente le risorse. Né più né meno. Devo un po' lutare e farmare. Perché non ho fatto molto prima, sinceramente. Mi sono messo molto curarmi sulla fontana quindi non ho fatto troppo caso ad altri aspetti come questi ok neanche anche più qualcosa di cui mi stupisco quindi prendo questa roba prendo questa roba grazie grazie ragazzi grazie veramente gentilissimi ok mi sono fatto giusto 145 che non è il top vorrei vedere se ci sta qualche altro in giro da qui però non mi sembra di vederlo ok va bene non fa nulla cerco un attimo. Un attimo meglio però credo ragazzi che siano effettivamente finiti Non ne vedo altri Ovviamente voi poi in chat me ne spotterete cioè in chat, nell'interno dei commenti me ne spoterebbe altri 482 Ma questo è un altro discorso Noi prendiamoci un altro po' di legno ragazzi Perché ci stiamo facendo un buon numero di, di legno Solo che, ah cavolo, ho sparato Perché ho sparato? Perché non devo farmi sentire anche quando... No, ok, se bag... non so Ok, viviamoci lì del legno Perché ci sta un tizio con full legno Che secondo me sta valutando E si è trovato <coughs> a essere full Ok, quindi grazie, grazie, grazie Staccionate gratis, fanno sempre bene Grazie mille bro, gentilissimo Ok, dai, viviamoci Viamo, viamo. Ok ragazzi Via via Comunque ragazzi Mi raccomando Utilizzate sempre Il codice creatore forte All'interno dello shop Se non l'avete ancora messo Inseritelo O anche se l'avete già messo Ragazzi reinseritelo Perché ogni tanto Fortnite Me lo leva Vi ricordo sempre Di shoppare quindi Le skin con il mio codice creatore E se lo fate ragazzi Fate anche una storia Su Instagram Che io poi magari La riposto Tra le mie stories ufficiali E a proprio In questo caso Доброе per questo motivo vi consiglio anche di seguirmi sul mio profilo Instagram ufficiale che si chiama FortoDegamer. C'è anche il link in descrizione per arrivarci. Ok ragazzi, allora vediamo un attimo perché io qua vedo un sacco di costruzioni. Una cosa non è che mi stesse troppo simpatica. Qui sta un medico che sinceramente mi prenderei. Ok ci sono un attimo delle armi migliori fortunatamente. Qui nulla di eccezionale però. Meglio di niente sinceramente. Allora vediamo se qui ci stanno trappole. No, trappole no. Però ci sta una cesta che sinceramente vorrei prendermi. Dov'è? No, no, credo sia sopra. Vabbè non fa niente, me la prendo ragazzi. Dai, ci diamo giusto un po' di danno ma nella speranza di trovare qualcosina anima... di... Magliore, capito perché io non sono messo bene Vabbè ma ha detto ok non c'è se dire da tutto Dai apriti apriti apri, apriti apri, apriti apri, apriti Ok andiamo in safe, Andiamo in safe, ragazzi dovrei farcela giusto giusto Forse per evitare di farmi colpire Comunque siamo in 5 ragazzi la lobby veramente si è decimata Nel giro di pochissimo tempo Eravamo 20 prima cavolo non, non ci ho fatto caso di quanto velocemente si sia chiusa Vabbè comunque siamo 5 la zona si sta facendo un po' più particolare Un po' più chiusa però Allora analizziamola lì ci sono delle costruzioni di nemici Quindi potrebbero starci nemici E credo ci siano effettivamente Più che altro Stiamo attenti in giro ragazzi Perché non possiamo dare per scontato Che siamo soli assolutamente Allora vediamo Qua posso ricaricare A posto anche se ho pochissimi proiettili di assalto Non posso permettermi di sparare Praticamente con l'assalto Ottimo a sapersi Qui mi cerco di sfondare un po' questa pietra E magari mi faccio giusto giusto Esatto 50 per mantenerla Lì non so se c'è un nemico Credo di no I nemici credo che siano sinceramente nella zona più lontana Perché infatti li sto sentendo Cioè li vedo costruire io dovrei andare però in safe la safe è verso l'easy lake più o meno si sì. cavolo ma sto nemico là ragazzi ok allora io direi di prendere no se prendo la zipline poi mi trovo incastrato ok che brutta situazione come al solito perché la safe si chiude praticamente ma vi dico subito cavolo fammi entrare nella zipline però dai dai dai pure che il nemico là non fa niente perché la safe si chiude proprio sulla cascata Mi pare, eh sì Infatti sto in una situazione un po' del cavolo Dove devo necessariamente costruire in ferro Esatto, perché io sapevo che sarebbe successa una cosa del genere ave Cioè, non ne avevo alcun dubbio Ok, va bene Ovviamente è una situazione del cavolo. Tutto nella norma, ragazzi, tutto nella norma. Allora, dobbiamo fare qui il mio padre perché no, la curiosità che non faccio. Sicuramente non faccio. Sinceramente, sarei tentato di prenderla. Quindi facciamo così: io ora apro tutto qui, esatto. Così io faccio una tecnica per non farmi vedere. Per sgattagliolare qua su cavolo. Vabbè, guarda. Questa è l'unica cosa che non ci voleva. Ok, un altro medikit. Vabbè. Ok, e lasciamo stare allora, ragazzi, non fa niente. Ok, allora, io mi curo un attimo e vediamo se riusciamo a trovare. Ora un'opportunità per non farci eliminare, che è la mia priorità attualmente La safe ora più vicina, aspettate un attimo ragazzi, si trova praticamente qui Ok, allora vediamo un attimo Ah oh, cavolo ragazzi, questa cosa non sta risultando molto semplice, se devo essere sincero Allora, no oh, cavolo, che, che, che, che cavolo è? Ah, ok, va bene, grazie bro, veramente gentilissimo da parte tua Ok grazie grazie grazie grazie grazie grazie Grazie veramente grazie Veramente grazie Guarda fa, veramente Cioè ci voleva ci voleva Era ciò di cui avevo bisogno Ciò di cui avevo bisogno Vai guarda guarda guarda Grazie grazie grazie grazie, grazie. Guarda proprio di ciò di cui avevo bisogno Cavolo Mamma mia, ragazzi, che brutta situazione. Io non mi posso rifare un altro medikit per questa cosa. No, devo, devo. Mi sa che devo, ragazzi. Cavolo, che brutta situazione. Guardate, guardate, mi arriva addosso. Ok. Ok, ok, ok. Fai chiamo, fai diamo, ragazzi. Non fa niente, non fa niente. Mi serve il mio fucile a pompa, il mio fucile a pompa. Ok, no, no, questo sta sotto, sta sotto. Vabbè, ragazzi, io mi curo un attimo intanto. Devo stare attento a rimettere subito il fucile a pompa se necessario. Questo ora potrebbe tranquillamente. Oh, cavolo, no la safe, la safe, la safe, la safe. Cavolo, che brutta situazione, ragazzi. Io lo sapevo che sarebbe finita così. Io lo sapevo che sarebbe finita così. Perché deve sempre finire così? Cavolo, cavolo. Cavolo, ragazzi, dai, dai, dai, fammi cadere, fammi cadere. Ciao, bro, scusami, non funziona così. No, no, no, questo c'è. Quel cavolo di AK lurido, infame, infame, schifoso. Guarda, guarda, mi stanno sparando tutti, ragazzi. Io basta, io sto zitto.